Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi su YouTube Ciao a tutti i fan dell'Orto Eccoci qua insieme con Nico Sevalini. C'è anche Giulietta che sta riposando Allora oggi volevo parlare di una cosa molto importante Di cui sicuramente già si parla ma di cui io forse non ho mai parlato e cioè le malattie sessualmente trasmissibili allora, è vero che la medicina, i medici sono tutto un macello, è tutta una truffa però arrivare a dire che l'AIDS non esiste, come ho sentito da alcune parti mi sembra esagerato potremmo magari dire che l'AIDS è stata creata apposta invece che, che casualmente potremmo dire che invece che essere passata da, da, dall'HIV delle scimmie a quella umana, che ci siano stati degli interessi, potremmo dire mille cose, possiamo dire che a chi prende l'AIDS la, spesso non c'è il virus dell'HIV e viceversa, fatto sta che queste sono malattie che esistono, la gente ci muore, e non solo l'AIDS, le malattie trasmissibili sessualmente sono tante, mh, più o meno gravi, e con anche un tipo di contagio diverso, alcune sono trasmissibili solo tramite i liquidi corporei, altre invece sono più aggressive e può bastare anche il semplice contatto, eh, che ne so, pensiamo alla a candida eh, allora, cosa bisogna fare nella vita? Innanzitutto bisogna usare questo oh, scusate la marca, non volevo far leggere la marca, però bisogna usare i profilattici quando non si è sicuri al 100% dei rapporti che, che stiamo per avere se dobbiamo avere dei rapporti eterosessuali, omosessuali, orge timoni olandesi, qualsiasi cosa è sempre meglio usare il caro vecchio profilattico giusto Nico? vuoi far vedere il pisellino? Eh? che tu usi sempre il profilattico quello tu che vuoi far vedere? e questa è una prima cosa importante ora però che succede? che per esempio io nella mia vita mi sono reso conto di non essere stato sempre attento quindi a un certo punto, a 30 anni, il dubbio mi viene è vero che non ho grossi che non ho problemi fisici, quindi insomma teoricamente dovrei stare bene, però mh, dobbiamo ricordare pure che la maggior parte dei malati di AIDS in Italia non sa di essere malato da AIDS quindi, oltre che consigliare tutti voi a usare il profilattico che va bene anche per non rischiare di rimanere incinta, io ricordo va vari varie volte coppie di amici che, insomma, ci scherzavano su sta cosa che tanto non rimaniamo incinta e poi, a un certo punto, lei rimaneva incinta e poi doveva abortire o doveva portare avanti la gravidanza, quindi, insomma, primo consiglio, non... non, faccia, non, non scherziamo su cose così importanti, non facciamole passare sotto gamba eh, queste cose così importanti come mettere al mondo un figlio o come addirittura le malattie, le malattie che non sono una bella cosa e quindi oltre a usare il profilattico cosa potrebbe fare uno come me che magari dice eh, però io in passato non sono stato tanto attento, ho qualche dubbio fortunatamente abbiamo ancora un ottimo servizio sanitario, ancora per poco e anche se non è facile fare questo tipo di esami eh, siamo veramente al medioevo però cercando su internet ho trovato vari centri che li fanno, il più vicino da me era Monterotondo quindi sono andato a Monterotondo un po' di giorni fa ho fatto le analisi del sangue e per sicurezza mi sono fatto fare i controlli su tutte le malattie sessuali non solo l'HIV ne facevano sei diversi e li ho fatti tutti e sei eh, due sifilidi, due epatite B, le l'epatite C ehm... Due, cifili, due patite B, le patite C e l'AIDS, queste sei, che non sono le uniche ma sono le più importanti, le più gravi anche, e quelle che vengono. che si vedono tramite le analisi del sangue. Quindi eh, ho appena ricevuto la risposta delle mie analisi, adesso le guardiamo insieme, però prima ci vuole la giusta atmosfera. Io so, anche che non gioco a poker, eh? Però adesso ti riconizia. Allora, adesso è a foglia di richiesta. Boom! A okay, il buso lo teniamo per ultimo, no? Allora! Che ci meno uno per essere negativo e noi abbiamo 00 0 che dubbio farò anche te e soprattutto ricorda fai sempre sesso protetto ciao caro